Ciao e benvenuti nel nuovo video. Allora, oggi andiamo a scoprire assieme le varie collezioni di I Revolution che sapete che è un marchio di make -up, low cost, inglese però reperibile tranquillamente anche online e nei negozi in Italia. E nei negozi mi hanno detto, da me non c'è, mi hanno detto che è in alcune OVS, in alcune... O Pim o Coin non mi ricordo dove comunque vendono anche Revolution che è, da me non è, ovviamente non è reperibile come tanti altri marchi ma comunque sì ho visto che è reperibile su Douglas Asos Look Fantastic quindi si può tranquillamente trovare la particolarità di questo brand è che ha collezioni fantastiche a prezzi contenuti è un po' il brand la parte più low cost ma anche low quality rispetto a revolution, quindi andiamo a vedere a Yert Revolution che cosa può avere, intanto io direi di appoggiarlo perché qui ho tante cose che vedo pucciose io partirei da questo perché sta spuntando sono i pennelli della Fruit Pebble. Ehm vegan e cruelty free si sì, stanno proprio con dei frutti dentro ok mi sembrano deliziosi e credo di volerli aprire subito perché sapete che di pennelli non ce ne è mai abbastanza questi hanno anche colori ma è fatto anche bene guardate oh. è fatto anche bene magari perché può essere messo come stand ok ma noi li apriamo allora questo ah, hanno il manico in plastica metallizzata però sono leggeri e trovo che abbiano un buon bilanciamento setole morbide sintetiche che non perdono pelucchi questo è morbidissimo per la cipria e il blush questo è spettacolare ah no sbagliavo perché per il blush ma io lo uso per l'illuminante c'è questo angolato morbidissimo anche questo ok adoro adoro credo che sia un valido alternativa ai pennarelli ai, ai pennelli essence ai pennelli essence non c'è proprio sono imbattibili anche tra quelli di high cost sono imbattibili questi sono una valida alternativa sono anche carini perché questo è un azzurro Abbiamo il viola piatto, mi piacciono, mi piacciono e poi abbiamo quello per eyeliner o sopracciglia, comunque sia questo angolato con poche setole che mi sembra si comporti bene. È un set di pennelli che devo dire mi piace. Sì, frutta, frutta, frutta, frutta secca, frutta, ok, non, però la collezione è carina, Fruit. Fruiti People. Ok, andiamo avanti come sempre quando spacchettiamo Revolution o Alert Revolution, qui sotto ci viene un macello, ma non facciamoci caso e andiamo avanti con questo che ho pescato. Ah no, questo è Revolution proprio, quindi proprio il marchio casa è la collezione Il Re Leone ok, cosa sono? eyeliner, perfetto in tre colori e andiamo a vedere Sì, perché Revolution esce spessissimo con delle collezioni di questo tipo in edizione limitata ok, quindi abbiamo erano proprio incollati eh, rosso, giallo e verde belli che siano fatti così quindi devo sbocciare, tiriamo su le mani partiamo col giallo vediamo come ah no, non è un eyeliner aspettate Dica tutto è un matitone ma che bello proviamo a sbocciarlo è dorato poi abbiamo quindi il fucsia eh sì Che belli, ma anche come base per ombretti in questo caso, poi vediamo mostro E il verde, che è più un Tiffany sinceramente, sì, diventa quasi celeste. Ecco, hanno ah una leggera pagliuzzina, poi man mano che si applica sembra più opaco. Ma guardate che belli, adesso aspettiamo un pochino e vediamo anche quanto restano. Però per adesso lo dico: Ma che carini! Ci sta piacendo questa collezione? Siamo solo all'inizio. Quindi andrei avanti a Revolution: questo cheese and friend makeup sponge. No, un duo di spugnette. Che, oltretutto, che, direi sempre: Guardate, effettivamente, cioè, tutto a, a formaggio. Un duo di spugnette, no, no, stupende. Una forma di formaggio che è quella angolata, e poi c'è quella con disegnato il topolino che non so se si vede, è solo disegnato sopra, ecco così, che è quella a goccia. Vabbè, ma sono deliziose sono deliziose, fanno delle collezioni che c'è proprio, uno non ci pensa neanche ok e andiamo con gli ultimi prodotti che ho visto così, ho detto ma che carini, non so cosa siano sinceramente, quindi adesso li apriamo in una c'è il gatto e nell'altra c'è il cane party pets eyeliner ah ok, illuminante party pets ok, iniziamo ad aprire quella con il gatto È eh, illuminante abbiamo detto Ah, il gatto non è disegnato. Aspettate, è in 3D. Ma che bello! Illuminante fatto così: classico! Ecco, questo è un illuminante. Abbiamo avuto qualche problema con la collezione Disney e con gli illuminanti se vi ricordate poco fa e adesso andiamo ad aprire quella con il cane invece quindi anche in questo caso sarà sempre in 3D esatto ma che carina con il cane eh, da parti si sì, uno al cappellino, uno alle antennine vediamo più dorato Questi sì che sono illuminati e ci piacciono. Eh, non vi ho detto la quantità 8,5 grammi luno, scusate 6,5 e vedo nel cane che c'è scritto blondi, quindi nel A ah, blondi è nome del cane a quanto pare, mentre il nome del gatto è arci. Ok. Piacere di fare la vostra conoscenza, adesso io prendo una salviettina, ma prima di pulirmi voglio vedere la resistenza di questi, mm. si sì, si sfumano, vedete, si sfumano, quindi li trovo validi come base, un po' glitterina per altri ombretti, quelli dell'erleone che ho provato prima, però belli scriventi, belli pigmentati ci piace, ci può piacere anche per fare un tocco ed e poi sfumarlo come ad esempio per dare più intensità a un ombretto, ci sta e adesso voglio andare a vedere queste due cose dico cose perché non so cosa siano ma sono deliziose allora sempre della, no ma so, ho capito adesso, sono perfette karaoke kitten e la Disco Dogs <ride> proprio eh, in parti allora partiamo con okay, i gatti sono palettine di ombretti sempre con i gatti mini shadow palette 8x0,04 karaoke kitten allora vediamo di aprirla c'era la plastica, ok, non mi dice tantissimo, ma proviamo a sbocciarla e vediamo, non c'è nome, non c'è niente, quindi andiamo con i primi 4. Uno, due, tre, quattro 1, 2, 3, 4, per ora dico che gli opachi non sono polverosi, mi ricredo. Sono molto polverosi e neanche troppo pigmentati. Dove ho messo la salvietta? Ecco. Una volta presi, no, ma una volta sbocciati, sono molto polverosi. Eh sì. Poi andiamo con la riga sotto: 1, 2, 3 e 4. Devo dire, però, che sono belli pigmentati. questi sono gli ombretti belli mm, carini carini sembra quasi più un, uh, un gioco un, uh, però però sono carini devo dire che sono pigmentati perché anche sfumandoli io ho questo ciuffo con seri problemi ok allora Andiamo a pulire tutto perché dobbiamo andare a sbocciare la Disco Dog. Uh, credo che sì, sia sì, per fare un qualcosa ogni tanto per dare più colore, non per fare un make up con alte prestazioni. Ma sono belline da tenere nella collezione, credo. bellissima Disco Dog, stessa cosa questo dovrebbe essere i toni più scuri vediamo. eh sì questi sono più scuri e forse eh, per i gatti ovviamente sono un po' più tenui e forse vediamo anche prestazioni diverse partiamo uno, due tre opachi e un metallizzato Io devo mettere dalla fotocamera un gancetto dove scende questa e così forse la volta buona che riesco a non perderla in giro. Ok, andiamo avanti con la seconda riga, Uno. opaco, opaco, opaco, quindi tutti opachi e due metallizzati. Beh, io rispetto all'altra questa è molto meno polverosa più pigmentata a me piace questa mi piace molto di più basta ci rinuncio ne prendo un'altra perché non la trovo più di nuovo devo davvero mettere un gancetto e allora, a questo punto, fatemi sapere qual è il prodotto o la collezione che più vi piace. Allora, devo dire, guardando qui, che quella dei pennelli, è fantastica. Ottima qualità e quindi è quella che vi consiglio di tenerla d'occhio. Tenere d'occhio soprattutto le collezioni dove contengono pennelli, perché a prezzo onesto, si hanno dei pennelli di buone prestazioni. Al pari di quelli della Essence, non, non vi dico che spulveramento, al pari di quelli della Essence e, poi, Revolution. Abbiamo visto aspetta, insomma, qui, questi matitoni mh, della collezione del Re Leone, che effettivamente ci sta. Mh, funzionando bene. Mentre di Airt Revolution, i pennelli ok, le spugnette sono deliziose e sono sempre utili, le collezioni sappiamo che sono un pochino più cheap, però deliziose. Cioè, è un più plasticone, però deliziose e poi sono belle, cioè una volta finite è bello anche da tenere, ma è anche bello da tenere sulla make-up collection, guardate, cioè tenere queste cose... Deliziose, deliziose molto carine sicuramente, come sempre ringrazio gli altri Revolution, ma Revolution soprattutto per i prodotti inviati, fatemi sapere quale vi attira di più, quali vi incuriosiscono, se ne avete provati qualcuno e come sempre spero sia stata utile ed vi tenuto un pochino di compagnia. Mi sono accorta adesso e mi scuso tantissimo che non ho spento la ventola del camino. Quindi secondo me per tutto il video sentirei da sotto, scusatemi tanto, davvero tanto. Quindi chiudo qui il video e alla prossima. Ciao!